amici di le fonti tv eccoci pronti dopo la nostra sigla con una nuova puntata di no Hubber, tutte le voci della formazione il nostro appuntamento consueto che racchiude in sé tantissime parole che andiamo a declinare sempre a 360 gradi attraverso diversi temi e argomenti le parole le elenchiamo una dopo l'altra formazione appunto in primis conoscenza apprendimento e istruzione. Prendiamo tutti questi concetti, tutti questi termini perché oggi in questa puntata dobbiamo aggiungerne un altro che sarà il vero protagonista del, del nostro focus, del nostro appuntamento. Naturalmente questo nostro format è in collaborazione con Rebis e con me. In studio c'è Manuel Minati, amministratore unico di Rebis. Grazie per essere con noi. Grazie a te. Ben trovato. E allora la parola si vede già in sovrimpressione, però la voglio dire, proprio la voglio scandire, metaverso. La dobbiamo proprio associare a tutte, tutte le parole che ho amicato. Cosa c'entra il metaverso con la formazione? Diciamo che il metaverso è una delle nuove frontiere attraverso cui le aziende possono e potranno sviluppare le competenze dei propri collaboratori. Oggi è una parola, in alcuni casi sta diventando una vera e propria attività una vera e propria azione formativa però questi casi sono ancora molto pochi se ne parla ma all'atto pratico poi manca sempre qualcosa se ne parla all'atto pratico manca qualcosa anche perché non nascondiamolo c'è una barriera all'investimento tecnologico quindi sviluppare un metaverso efficace richiede un investimento tecnologico oltre che strategico certo allora, si dice, e poi andiamo a svelare chi sarà con noi in questa puntata che entrerà un po' più nel merito. Eh, si dice che l'essere umano nel corso della sua vita non smetta mai di imparare perché? Tanto perché tutti noi ogni giorno abbiamo esperienze nuove, raccogliamo delle esperienze nuove, ma perché si è inserito nel in contesto della formazione e dell'apprendimento la parola tecnologia ed è qui che voglio, che voglio arrivare. La tecnologia svolge ormai un ruolo importantissimo, fa da intermediario, da interlocutore, insomma. Questo ci aiuta no? a evolverci ancora più rapidamente. Sì, diciamo che la tecnologia si è sviluppata nell'ambito della formazione un po' eh, sotto la spinta di quello che è stato il Covid. Eh, molti percorsi formativi si sono dovuti riposizionare in un ambiente virtuale. All'inizio è stata una videoconferenza Oggi il passo evolutivo è quello del metaverso, che non è più solamente uno strumento, ma diventa proprio una metodologia formativa con eh, delle caratteristiche peculiari che lo differenziano dalla formazione in presenza. Certo. E allora, prima una, diamo una curiosità, perché eh, abbiamo cominciato tutti a parlare di metaverso quando ha cominciato a parlarne Facebook, no? E quindi, insomma, il più grande social media, o comunque quello più utilizzato, ha cominciato a far circolare questa parola. Però, eh, la prima volta che viene utilizzata la parola metaverso, pensa che fu nel 1992. Dobbiamo tornare indietro di tantissimi... ...anni fa, 30 anni fa. Ed è quasi impensabile, eppure è così, perché è un termine coniato da Neil Stevenson in un libro appartenente alla cultura cyberpunk, che si chiama Snow Crash. E eh, l'autore proprio descriveva questa sorta di eh, realtà virtuale condivisa attraverso internet dove si è rappresentati in più dimensioni, attraverso l'avatar. E quindi si parla da lì, insomma, nel 92. E diciamo che fa impressione pensare che sia qualcosa che ha 30 anni e però allo stesso tempo ci fa capire come alla fine il pensiero umano abbia già degli orientamenti. Poi ci mette degli anni a svilupparsi. È vero, è vero. Ed è il momento però di... E trasformarlo anche in pratica perché altrimenti i concetti sono belli ma restano eh, semplicemente scritti. Chi sarà con noi tra pochissimo? Beh, allora ho avuto il piacere di rinvitare eh, Loretta Chiusoli di CRIF, Boom CRIF in particolare, ehm, che è uno dei pochi casi concreti di applicazione della formazione all'interno del, di un ambiente metaverso e quindi ci racconterà un po' la loro esperienza quindi esperienza pratica sul campo che è quello che esatto. vogliamo proprio dimostrare perché la formazione è pratica non è solo teoria è, No, quindi questo è un esempio veramente concreto e quindi Manuel tra pochissimo partiamo con, con questa esperienza a tra poco Manuel Minati, allora siamo pronti per entrare proprio nel, nel merito e Manuel Minati ha già introdotto virtualmente, posso dirlo perché oggi ci sta perfettamente la nostra ospite, la protagonista di questa puntata di No Haber, perché ci racconterà un'esperienza concreta che ha a che fare col metaverso. Eccola è apparsa, eh, è un gradito ritorno nel nostro format. Loretta Chiusoli, Corporate, Char Director di CRIF, bentornata con noi. Grazie, grazie dell'inghito e grazie per questa puntata su questo argomento così nuovo e intrigante. Eh sì, è veramente intrigante. Allora, lo, lo diceva poco fa, partiamo da qui Manuel, Powered by Creef è una società ad alta vocazione formativa, non a caso appunto Loretta è già stata eh, nostra gradita ospite nel, nel programma, e, sui propri collaboratori, insomma è molto importante questa... Eh, questa parte. Come si inserisce la formazione però in metaverso? Come l'hai definita tu Loretta? Molto accattivante anche percorsa ancora da poche aziende non sono tante eh, che praticamente poi seguono questo percorso. Come è nata soprattutto l'idea di utilizzarla da voi? Grazie. Allora noi diciamo che abbiamo attivato poche settimane fa eh, fisicamente qualche mese fa digitalmente questo hub che si chiama Puma che è un hub dedicato alla formazione e all'innovazione eh, nell'ambito della nostra società CRIP. CRIP è una realtà che esiste da più di 30 anni con una forte vocazione verso i dati, eh, la digitalizzazione, l'informatica, i servizi ad alto valore aggiunto e quindi a un certo punto ha deciso di indottarsi di uno spazio dedicato alla formazione e all'innovazione. Da qui nasce Boom, uno spazio aperto anche a tutti i partner di CRIP e eh, una delle missioni di Boom è quella di sviluppare programmi di formazione molto collegata alla tecnologia e all'innovazione. Ci piace pensare di occupare questo spazio e di sviluppare programmi innovativi proprio per sperimentare, oltre che per fare appunto formazione. Da qui nasce l'idea quindi di lavorare col metaverso, che è un ambito che esploriamo anche grazie alla nostra unità di innovazione da diversi mesi, ma che poi veniva trattato molto in teoria e poco in pratica. Quindi ci siamo detti, ma perché non creiamo uno spazio? in una piattaforma, ne abbiamo scelta una delle tante possibili, perché il concetto di metaverso oggi è un concetto fatto da tante piattaforme di 3D diverse. Ne abbiamo scelta una e qui abbiamo costruito un nostro mondo virtuale che in questo momento stiamo usando sia per una formazione in crep sia per i progetti di boom che sono rivolti alle aziende eh, diciamo, terze. Questo spazio che vedete è uno spazio che può essere altamente personalizzabile dalle aziende che decideranno di approcciare questo tipo di esperienza in termini di contenuti, loghi, colori, che ha l'obiettivo un po' di ricreare lo spazio che le persone vivono fisicamente, nella propria azienda o nel proprio headquarter, proprio per far sentire le persone che entrano in questo spazio in una cosiddetta realtà virtuale, cioè una simulazione di una realtà fisica. Ovviamente questo tipo di approccio ha tantissime opportunità nel mondo della formazione. Esistono studi che mostrano come le persone ingaggiate in questo tipo di ambienti aumentano addirittura al 400% la capacità di apprendimento. Questo perché mettono in atto eh, tutta una serie diciamo, di capacità e competenze che sono più limitate in un ambiente digitale, quale può essere una conference call o diciamo, le sale che siamo abituati ad abitare oggi. Inoltre il livello di confidenza in questi spazi sull'apprendimento cresce perché le persone hanno la diciamo, capacità di vedere più concretamente in 3D appunti i contenuti, pensiamo alla formazione di prodotti e servizi. Infine c'è anche proprio eh, una eh, capacità di tenere più alta la motivazione e l'attenzione. Tutto questo da cosa passa? Passa dal fatto che ogni persona si crea il cosiddetto avatar, ved vedevate prima appunto delle figure eh, che rappresentavano, in questo caso specifico, la mia persona e un altro eh, collega. E quindi, diciamo, attraverso l'avatar si costruisce proprio una identità digitale. Cioè, uno si praticamente proietta in questo mondo con una nuova identità. Come sono Come vedere, Scusate, ti faccio una domanda un po' di, di colore, ma mi piace chiedertelo quando ti sei vista trasformata nel tuo avatar ma soprattutto in modo così dinamico perché queste immagini ci hanno mostrato davvero una realtà è vero virtuale ma insomma sembrava quasi tangibile no? Quindi tu che ti muovevi in questi spazi com'è stato vederti? Ah è stato diciamo divertente ma al contempo uno si deve anche abituare no? Perché alla base di questo tipo di esperienza c'è cioè il concetto di gaming che viene portato in modo molto diretto dentro la formazione perché noi abbiamo già sperimentato la creazione degli avatar all'interno della nostra azienda e prima magari ci può essere un po' di imbarazzo, così un po' di anche timidezza nel approcciarsi a questi strumenti. Ma poi la creatività e anche il gioco hanno diciamo, eh, la, la prevalenza, quindi diventa una situazione in cui uno può anche inventarsi in un modo diverso, in un modo diciamo, ideale, la propria immagine, la propria anche, eh, diciamo. Eh, dimensione fisica, no? Le proprie sì, caratteristiche. Certo, scienze. poi ecco Manuel Minati, al di là poi del fatto che ciascuno può ricrearsi, no? Già questo è qualcosa di straordinario, però insomma i numeri che ci dava Loretta sono incredibili c'è davvero le performance, la capacità di apprendimento, l'attenzione perché poi rientra tutto, immagino, no? poi magari su questo torniamo anche da Loretta aumentano di tantissimo, del 400% diceva l'anno sì, Direi che il tema dei numeri è sempre importante io credo che sia molto importante il tema del coinvolgimento che, da cui poi nascono i numeri certo. cioè il, sì. il grande difetto della formazione molte volte è quella di non coinvolgere le persone che partecipano qualunque metodologia si usi che sia il coaching individuale o che sia il team building certo. eh, se il metaverso riesce ad aumentare il coinvolgimento di chi partecipa automaticamente col coinvolgimento aumenta l'attenzione aumenta la propensione a riflettere su quello che si sta imparando in quel momento e quindi il miglioramento complessivo. Esatto. Esatto. Po'... Benessere poi, esatto. no? ne abbiamo parlato tante volte anche in altre puntate, ora abbiamo semplicemente aggiunto un elemento che probabilmente diventerà, non si sa in quanto tempo, non so se Loretta più o meno eh, ci può rispondere, diventerà parte integrante poi anche dei processi aziendali. Loretta si può fare una stima su... Uh, quanto tempo ci impiegheremo poi ad adottare nuovi, queste nuove opportunità? Questa è infatti la domanda più importante no? che se si legge un po' diciamo, di articoli su questo tema viene stimato in un tempo dai 5 ai 10 anni eh, però il fatto è un po' la sfida perché più persone adotteranno questo tipo di tecnologia faranno esperienze, esperimenti più integreranno questo aspetto nei processi perché si legge già anche di attività di recruiting, attività no, di non essere all'interno dell'azienda, quindi non solo formazione, ma tante altre attività che vanno sostanzialmente a vedere il metaverso come una modalità immersiva, più coinvolgente, coinvolgente come diceva appunto Manuel Minati, rispetto a tutta l'attività digitale del digital workplace che oggi si è sviluppata post-pandemia. Quindi un modo per guardare il metaverso è questo, cioè pensando come una modalità per avere qui quel coinvolgimento che spesso si perde nell'attività digitale, che tanto è diventata la base delle attività utente. Poi il divertimento, la curiosità cresce e mi viene da dire che cresce tanto più le generazioni coinvolte sono generazioni non legate alla generazione Z, al che magari usano i visori questa modalità nel tempo libero. Noi abbiamo visto che lavorando su persone con età diverse c'è cioè un livello anche di interesse e di stupore molto alto, perché non sono abituate ad approcciarsi a questi strumenti. Inoltre, aggiungo anche che è interessante pensare a una progettualità aziendale che dia proprio opportunità pratiche. Lo si può fare in tanti modi, noi ad esempio abbiamo legato eventi a momenti di formazione, a momenti anche, diciamo, aperti all'esterno, proprio per cercare di ottimizzare, come si diceva prima, gli investimenti cercando magari di utilizzare una tecnologia già pronta, come può essere questa di Pullman e cercando di adattare i contenuti e i colori i formati i loghi al proprio ambiente naturale. Cioè è molto facile trovare contenuti già pronti, noi ad esempio abbiamo con Manuel Minati sviluppato percorsi di leadership, dove i leader percorrono momenti storici, incontrano personaggi storici e ricevono, diciamo, e come dire lezioni no? di leadership attraverso la storia quindi anche un aspetto che viene messo in gioco è un elemento di curiosità legato a personaggi famosi che magari non sempre sono conosciuti in tante spaccettature della loro vita ecco questo per dare un'idea fam... certo certo ecco Manuel tra poco ritorno da te però ancora con eh, Loretta volevo indagare eh, i benefici no? che poi ne derivano ne abbiamo già detti un po' anche eh, con Manuel però proprio eh... Dell'uso del metaverso per il mondo e -char, visto che parliamo di te direttamente, insomma, cosa... quali sono, se dovessimo fare una sorta di classifica, gli elementi principali che, che ti senti di condividere con noi, i benefici? Noi eh, posso raccontare un po' dei processi, dei benefici certo. che potete in breve, no? Allora, da un lato, eh, ad esempio, l'ambiente che abbiamo visto può essere usato per sessioni di recruiting, se uno... Pensa alla capacità, la possibilità di toccare rapidamente tanti giovani no? della generazione Z. lanciare ad esempio un evento di recruiting invasato con visori, con l'opportunità di interagire nel metaverso, creando attività, ad esempio creando, non so, una case study da discutere in un certo spazio, poi incontrando un avatar della mia storia legata in NATO, potendo creare una propria presentazione da raccontare agli altri partecipanti. Ecco, questo può essere un'idea molto pratica di attività che può eh, portare il recruiting, l'attività proprio di raccolta, di diciamo, di candidature su una dimensione completamente diversa e molto più divertente. Un altro esempio che a noi piace fare, che stiamo sviluppando, è Tutorial World Questo lo pe pensiamo anche in una situazione come, ad esempio, noi siamo più di 5.000 persone abbiamo una sede ad quarter in Italia che non tutte le persone che vivono nelle, nelle, nelle sedi, diciamo, estremi, magari non avranno mai occasione di venire. E quindi, ad esempio, creare degli spazi che richiamino il nostro ambiente fisico e consentano alle persone, ai nuovi colleghi nelle diverse sedi, di avere una sessione per conoscere i colleghi da ad conoscere alcuni contenuti di, proprio di onboarding dell'azienda, però vivendo l'esperienza, no? non ascoltando magari WebEx, un po' noiose o addirittura facendo degli learning, questo può essere un modo nuovo per sentirsi parte di un ambiente che magari fisicamente non verrà mai conosciuto. Aggiungo appunto il tema del training che è un po' considerato da tutti l'aspetto più a, a più alta potenzialità no? nell'ambito del metaverso per gli elementi che citavamo e per l'opportunità di, di portare diciamo, attività coinvolgenti nella formazione, seppur una formazione digitale. E, e, tra l'altro, il training si presta moltissimo se pensiamo anche a una formazione sia di nuove competenze no? sui sì, temi dell'innovazione della tecnologia, perché nell'esempio stesso la mente che si utilizza, ma anche se si pensa agli elementi soft, come dicevamo prima, proprio perché si sviluppa l'interazione: no? attraverso gli avatar i, i colleghi possono interagire, scambiarsi diciamo, opinioni, crearsi dei momenti informali e formali, si possono alternare le sessioni piuttosto che la formazione di prodotto e servizio, perché eh, ovviamente si possono riprodurre anche per lì tutta una serie di momenti formativi specifici che vanno ad analizzare il prodotto nelle sue caratteristiche che si può vedere, quindi visualizzare con tutta la dimensione no, della, della, eh, del prodotto stesso, che quindi consente un'immediata comprensione. Beh, insomma, viene da pensare che davvero, eh, Manuel, la lista sia in... Vabbè. e le potenzialità anche io. Mentre Loretta parlava, ho proprio segnato condivisione. Mi verrebbe da dire che davvero si abbattono le barriere di qualsiasi tipo, no? Eh, anagrafiche, cioè, insomma, ci sono ma anche con, tra persone con interessi diversi. Cioè, è proprio qualcosa che mette d'accordo tutti. Stavo ad ascoltare poi l'esperienza diretta perché inutile nasconderlo lo all'inizio tutti ne parliamo poi in sostanza magari dentro di noi ci diciamo sì ma eh, quindi ma come funziona esatto invece ascoltando l'oretta verrebbe da pensare questo no ma infatti credo che sia proprio quello uscire un pochino dal concetto di metaverso di moda al metaverso sì, sì. applicato Vero. dove sicuramente la, la leva diciamo così della moda è utile eh, però poi bisogna che diventi qualcosa di concreto e chi lo fa concretamente poi ne trova i benefici. Assolutamente. Loretta Boom ha avviato questo progetto as a service perché mette a disposizione già una piattaforma. Tu già accennavi qui e lì, là, del, delle cose, però eh, mi soffermerei ancora su questo perché il tema dell'investimento viene dunque ribaltato. Perché abbiamo la tecnologia che c'è. E eh, è a disponibilità cioè, del supporto dei fondi? Insomma, come funziona? Raccontaci, entriamo un po' più nel merito di questo, di questo aspetto. Sì, in collaborazione con Renvis e con la mano Elminate, appunto qui presente, abbiamo sviluppato un po' questo approccio che ci piace di pieno as a service per l'immediata comprensione, cioè la possibilità per le RDN di sperimentare l'utilizzo del metaverso usando l'ambiente da noi creato con dei livelli di personalizzazione che, come dicevo prima. Possono essere più o meno spinti a seconda della volontà dell'azienda di cambiarlo e adattarlo ai propri colori, no? loghi e contenuti. però di fatto, è l'ambiente che ha a disposizione è già pronto per fare tutta una serie di attività che possono essere attività di training, perché sono già presenti dei contenuti, dei video, dei percorsi come dicevamo prima sulla leadership, ma anche percorsi diciamo più iniziali per capire cosa è il metaverso, per costruirsi l'avatar, per costruire un NFT, è un altro strumento centrale del metaverso. Quindi, diciamo. Ci sono tutta una serie di primi percorsi che consentono a qualunque azienda di eh, sperimentare concretamente attraverso sessioni formative. Poi lo spazio è messo a disposizione, può essere messo a disposizione anche per eventi. Abbiamo un'area che abbiamo chiamato Explode, con questo ambiente che avete visto. È un'area dove si possono invitare sticker, quindi è proprio creata come... Se fosse ci fosse con un palco, quindi con la possibilità di avere appunto speaker che eh, salgono sul palco, fanno propri speech con i partecipanti che possono interagire, questo è un esempio. C'è un'area più informale che abbiamo chiamato Green dove è possibile per i partecipanti di incontrarsi, come dicevi prima, sviluppare magari interessi, scambiarsi commenti ma anche diciamo scambiarsi idee su ambiti di interesse comuni magari facilitati dalla creazione di community no, da parte dell'azienda. Piuttosto che aree più tipiche per l'attività proprio di classe di formazione, dove le persone partecipano e c'è un trainer che le guida, quindi ci possono essere anche momenti di formazione classica, no? dove c'è il real-time o uno speaker che racconta e fornisce appunto dei contenuti di formazione e poi vengono svolte attività. E infine è una sala Meet che, è eh, che prevede l'attività tipica in sala riunioni con, però, funzionalità audio Quindi i partecipanti attraverso sempre gli avatar si muovono, possono interagire e possono, diciamo, portare avanti attività comuni eh, tipiche, diciamo, delle attività eh, legate al meeting, al gruppo di lavoro. Certo. Questi sono degli esempi concreti, sì. diciamo, per... Ecco, eh... eh, Loretta, siamo in chiusura, però ti chiedo... Uh... Quindi il mercato adesso va in questa direzione, insomma, no? eh, Siamo oltre la fase di sperimentazione, credo. Per quanto vi riguarda, eh, io parlo ovviamente degli esempi pratici che ci hai portato tu. Noi come hanno eliminato, poi credo lui potrà potrebbe sì, essere poi... proprio attivi e pronti okay. a fine. costruire percorsi che siamo riusciti anche appunto a, a finanziare, quindi con tutto il supporto e la consulenza necessaria per renderli veri e propri percorsi. Esatto, esatto. Eh, Maro, vuoi aggiungere qualcosa prima di salutare Loretta? Poi noi abbiamo le nostre cose No, direi che, che è stata estremamente chiara. Credo che in, la parola sia concreta. La esatto, corretta, esatto. Sì. bisogna essere concreti. Sì. Altrimenti rimaniamo che... qui a raccontarci un sacco di belle idee, ma... Poi per perché... me possiamo trovarci anche tutti i giorni qui in studio Ma la cerchia di interessi deve rimanere. Esatto. Però per ci tutto. sono degli strumenti che la tecnologia ci dà che vanno usati nel modo giusto. Assolutamente, assolutamente. Senza partire anche a volte con pregiudizi, no? no certo, è... certo. capirai cosa c'è. No, invece bisogna sperimentare. Per quello ho detto, qui siamo oltre la sperimentazione, perché sono già state provate cose. Assolutamente. Tante cose, grazie a Loretta Chiusoli, uh, Corporate HR Director Criff, davvero grazie, insomma avremo modo di risentirci, sempre nostra gradita ospite, ti ringrazio per averci chiarito tutto. Grazie a voi, a presto, arrivederci. Arrivederci. Manuel, tra poco le conclusioni, come sempre Noaber, così sì. insomma diamo anche qualche suggerimento in più. Ed eccoci alle conclusioni, o oh, per meglio dire Emanuele Minati, alla morale della favola. È una bella favola quella del Metacelso, no? Eh, quale insegnamento possiamo trarre e quale insegnamento possiamo anche cercare di trasmettere a chi ci segue? Ma Direi più che altro un suggerimento. Il suggerimento è che, eh, come diceva la dottoressa Chiusoli nel suo intervento, oggi ci sono degli strumenti già pronti per permettere alle aziende, e Boom by Cliff è uno di questi, di provare questa esperienza e quindi sul campo capire se per la propria realtà aziendale, noi siamo convinti di sì, ma ogni azienda deve provarlo, questo sia uno strumento efficace. Quindi non c'è più un problema di investimento tecnologico per entrare in questo ambiente, bisogna semplicemente volerlo fare. Che questo già comunque è tanto, no? Nel senso che è incredibile, non tutti, visto che noi parliamo di formazione di conoscenza, magari sapevano certo. di, di questo aspetto. Certo. Ricordiamo sempre che voi vi mettete proprio a disposizione. No? Sì, delle... il nostro ruolo è di... da un lato quello di supportarle nella individuazione del fabbisogno, nel soddisfarlo e se possibile anche di trovare le forme di investimento per sostenere l'investimento. Certo. La prossima volta però servono i nostri avatar. Decisamente. se sì. lo immagini il tuo avatar. Beh, Chiusura. difficile migliorarmi, quindi... Te... <ride> Bellissima risposta, questa volta mi hai... Mi hai dato tu, insomma, il, il colpo finale, no? Va bene, grazie, Nat grazie a, te. Eh, a Manuel Minati, amministratore unico di Revis, eh, grazie al quale, insomma, è possibile anche portare avanti questo format sulle fonti TV che davvero, insomma, aggiunge, aggiunge dei tasselli importanti a quella che è la formazione, se ne parla sempre di più, quindi noi saremo sempre qui a farlo. Grazie a tutti voi per averci seguiti e eh, rimanete sulle fonti TV.